Quale grande invenzione viene fatta nella preistoria? La più grande invenzione dell'umanità è stata l'agricoltura. Attraverso questa invenzione, l'uomo riesce a cambiare il suo ambiente, ma non finisce qui. Avverranno moltissime cose nella vita degli uomini grazie a questa grande invenzione. Ciao a tutti, vi raccomando non perdete i prossimi video.